Pronto? Siamo sì. i carabinieri 112. sì. Eh? senti, sì. io ho preso una telefonata adesso da un signore Sì. di un certo Marcello Quintino, Marcello è il cognome, Sì, questo qua mi ha detto che un fuoco di sua conoscenza che sta all'hotel ricopiano. Ma l'hotel ricopiano è già stato fatto stamattina. Eh, che cosa è stato fatto? Eh, C'erano cioè dei problemi, non sta sono stati raggiunti Ma stato... perché lui mi ha detto che ah. è crollato l'hotel Ricopiano? Eh sì, ma stamattina. Ah, eh. molto deficiente mi ha fatto squarietà, mi ha detto guardi, mi ha detto che è crollato l'oterrico piano che ci sono delle persone dentro. Ma no, l'intervento sull'oterrico piano l'hanno fatto stamattina. Va bene, allora eh. che voglio gli ho anche i carabinieri di penne, no? Sì. Però Aspetta, prima. Non prima. Eh. No. prima di sì. passargli penne io gli ho chiesto ma qual è il problema e lui eh. mi ha detto guardi un certo Gian Pietro Parete che dovrebbe stare lassù mi eh. ha mandato un messaggio su whatsapp eh. dicendo che era crollato l'hotel Ricobiana, e eh. c'erano delle persone sotto eh. io gli ho detto mi sembra strano perché ma no aspetti un attimo mm. eh, scusa l'hotel Ricopiano non ci avevo fatto stamattina l'intervento no allora è eh, così eh, hanno telefonato i carabinieri allora, allora ecco no, l'importante è che va bene provarsi che questo sia un po' indietro con l'orario aspetta, che dici aspetta. allora è Carabinieri che gli ha telefonato uno dicendo è crollato l'hotel Rigoviano così dentro la gente ma, ma non è vero aspetta Ah, addirittura uccidò fuori che hanno uno scherzo. Lui dice che ha ricevuto da questo ecco, giantiero è, lo, parete, è, io mi so quanto lasciato. Da questo giantiero parete. Sì. Sì. Guarda, e dice come... che siccome ci sono problemi con le linee telefonate eh. no io credo che sia tutta una montagna io adesso non, non ho chiamato ancora nessuno perché... perché qui dalla sala operativa avevano detto questo mm -hmm. poi non hanno ricevuto nessuna telefonata comunque si sono attivati eh? Dunque, e io... dice che non c'è niente Dunque, io questo. ho il CR capito di Marcello Quintino che mi ha finito sì. questa cosa sì. e mi sono fatto lasciare anche lui ha ricevuto un Whatsapp e mi ha detto, mi dai uh, il numero del Whatsapp che gli ecco, ha scritto eh, questa cosa, sì, adesso lo chiamo e farò un'altra video, eh, la richiamo se so. Ok, già lo esatto, qua, ok. okay.